ti dicevo che lo facciamo per i genitori a casa. Noi gli abbiamo dato soddisfazioni a scuola e abbiamo detto che gli diamo lavoro. Gary? Okay. Okay. Sì, ci sono, ecco okay. qua. Il cognome non è un caso, giusto? Tu sei oh, quello voi. che ha ispirato Eric però, o sbaglio. Scusami Andrea, non ho sentito perché qua c'era il tipo. No. Il cognome non è un caso, tu sei quello che ha ispirato Eric all'inizio. So no, guarda, proprio prima ricordavamo, era qua a fianco a me, gli dicevo ma che cosa mi sono inventato per farti entrare? Perché parlavamo di un altro fratello che abbiamo, che stiamo cercando di convincere, un po' più piccolo. Sì. E allora stavamo parlando qua, non so che cosa gli ho detto, però alla fine ha funzionato. Sì. Eh, beh, i risultati si vedono e te continui insomma a essere su, su alti livelli come sempre. E anche per Fatturato diretta, vince Gary Blamasi, Milano Centro. Gary, eccoci di nuovo, oggi in famiglia avete fatto incetta di premi. No, Andrea, ti dicevo che lo facciamo per i genitori a casa. Per non gli, a... gli abbiamo dato soddisfazioni a scuola e gli abbiamo detto gli diamo lavoro. al lavoro. Beh, Insomma, mi sembra un buon compromesso, credo che siano contenti. Eh, anche te poi ci hai avuto un percorso, te quando hai iniziato, a che età hai iniziato? Anch'io a vent'anni e mezzo. 20 anni. Quindi diciamo che è una caratteristica di famiglia, iniziare presto sul lavoro e ottenere ottimi risultati. Te ne sei sicuramente un L'altro fratello quanti anni ha? L'altro, quale? quello il terzo? Eh? 16. Eh, già lo state martellando per portarlo eh, a lavorare? Si, sì, si. No, sì. no con, con, con calma, ogni tanto gliene parliamo, no, ma no, niente no, di che. Bene, dai, presto Complimenti, Bravi.